Siete venuti in diretta o verrete più tardi per i ritardatari. Ringrazio Christian Filice che ha dato la sua dis eh, disponibilità questa sera per essere qui con noi. Ringrazio ognuno di voi che vi collegate o vi collegherete questa sera o nei prossimi giorni perché tanto rimarrà la registrazione vi chiedo gentilmente di attivare le notifiche e condividere questa diretta. Così anche tanti amici, tanti altri amici, nuovi amici, potranno ascoltare eh, quelle che sono sicura eh, delle bellissime parole, ma soprattutto una testimonianza importantissima. Questa sera sono particolarmente emozionata per due motivi. Primo perché avere qui eh, Christian Filice per me è, è stato veramente un un miracolo, nel senso. Eh, avevo questo grande desiderio, a parte che io ho sentito parlare di te, Christian, da subito, da quando è successo il tuo miracolo a Mediugori, e quindi questa cosa, soprattutto perché sei calabrese, i miei genitori sono anche loro calabresi, mi era molto colpita sia la tua guarigione, ma che poi ne parlerai tu benissimo dopo, e sia il fatto che questo... Grande donna era stato dato veramente una persona della mia amata Calabria, dove io ho veramente i miei ricordi più belli e dove veramente io amo, eh, ma non lo dico perché sono qua, chi mi conosce giù in Calabria lo sa, io amo proprio il popolo calabrese in maniera particolare perché io so come questo popolo viva una realtà molto dura, ma è comunque un popolo di una grandissima dignità e di una grandissima umanità. E veramente mi ha rapito il cuore. Poi, oltre a breve, insomma, erano adesso sono nati al cielo. E mi ha emozionata molto perché io circa due settimane fa avevo proprio il desiderio, in qualche maniera, di eh, poterti contattare, caro Christian, ma non sapevo come fare. Allora. Mi sono documentata, sapevo che abitavi nella provincia di Cosenza e ho tanti amici a Cosenza, ho chiesto a ognuno di loro se ti conoscevano, purtroppo nulla. Il giorno dopo, questo mio forte desiderio, quindi io penso veramente sia stato un dono di Maria, ma non solo per me, ma soprattutto per tutti gli amici che ci ascolteranno questa sera, avevo, avrei fatto una diretta dove mh, una cara amica mi ha dato l'idea, Giovanna, di invitare Io sono andata via dalla diretta, non mi sono resa conto quando. Cristian, mi puoi dire che cosa si è sentito? No, io non sentivo più nulla. Infatti, io ho scritto perché non sentivo più nulla. Non allora, ti ma da quando, perché non mi sono mica accorta. Ma da un, un paio di minuti quindi da okay. quando sei... Cosa stavo dicendo quando è andata via la diretta? Ma stai parlando della Calabria un po', quindi dai, okay. dai amici per trovare... Per sì, trovarci. ok, va bene. Allora, niente. Mi dispiace che... Allora, ri, ri, ripeto brevemente, ne concludo. E poi do spazio a te comunque. Praticamente stavo raccontando che sono particolarmente emozionata perché ehm, tu sei calabrese e io amo in maniera particolare la Calabria. Tra l'altro vedo che Michele Vassili ci saluta sì. da Mediugori, ci dà un abbraccio okay. e, e grande Cristian perché è un tuo carissimo amico quindi grazie sì, Michele, sì, sì. se vuoi condividere la diretta ti ringraziamo yeah, <ride> così tanti grande. amici ci potranno vederlo Cristian vuoi salutare Michele? Sì, sì, sì, Michele è un grande, è un fratello quindi gli mando un Fair. abbraccio con, con tutto il cuore è veramente una persona speciale e ti ringraziamo Michele per il grande servizio che fai a Mediugori per tutti noi e allora stavo dicendo che amo in modo particolare la Calabria perché è, un, è una regione molto provata ma ha un popolo veramente buono e ha un popolo veramente di grandissima dignità, quindi ho, ho i miei ricordi più belli in Calabria perché sono andata in vacanza da sempre, i miei genitori erano calabresi quindi già il fatto di parlare con te da quella bellissima regione mi emoziona e poi mi ha emozionato molto il come io sono arrivata a te, caro Cristian, perché ho avuto questo grande desiderio circa due settimane fa di poterti contattare proprio per fare una diretta insieme, il giorno prima, e ho chiesto a tutti i miei amici calabresi, in particolare i cosentini, se ti conoscevano, ma nessuno sapeva come contattarti. E per una dioincidenza, perché le coincidenze non esistono, ma esistono le dioincidenze, il giorno dopo sono stata contattata da Francesco Capuano, perché mi ha chiesto se poteva fare una diretta con me, che poi abbiamo fatto, ed è stata una bellissima diretta perché anche lui ci ha donato veramente la sua bellissima esperienza di Mediugori. Quando ho saputo che era della provincia di Cosenza, gli ho chiesto se ti conosceva e sono rimasta veramente senza parole, mi ha detto di sì. E quindi questa sera siamo qui grazie a Francesco Capuano. Prima di tutto grazie a Maria, perché sono sicura che lo ha permesso lei e sono sicura che lo ha permesso perché... Eh, sarà importante quello che tu dirai a noi tutti e quindi è, è per questo che ci, ci ha fatto Maria questo bellissimo dono. Ora, caro Cristian, ti volevo chiedere, perché voglio dare tutto lo spazio a te, di parlarci prima ancora che della tua guarigione e prima ancora che della tua malattia, raccontaci della tua vita prima. Ok. Quando stai bene, la tua vita normale. Sì. Innanzitutto buonasera, sono io che ti ringrazio, buonasera a tutti, quindi ti ringrazio perché anche per me è cioè, bello, perché parlare con... dare una, una testimonianza, come dire, serena, tranquilla, parlare sempre di, del, de, de, dei miracoli che opera in noi, in tutti noi, la nostra Madonnina, come dico io, è, il nostro Signore, è, è bello. Quindi. Niente, io come dire, ho sempre fatto una vita... Serena, tranquilla, c'era un ragazzo di, della provincia di Cosenza, quindi ho, fatto, ho studiato qui in provincia di Cosenza, a Cosenza, poi mi sono laureato all'Università della Calabria. io ho incontrato Francesca che poi è diventata mia moglie perché lei frequentava pure l'università. Quindi eh, sì, cristiani perché battesimo, comunione, cresima, i sacramenti, però... Era una vita di cristiani, come, come dire, per, per sentito dire, le occasioni, eh, non c'era quel fervore della preghiera eh, e, della, come dire, e dei sacramenti che c'è adesso e che c'è stata durante, durante la malattia. Quindi una persona abbastanza tranquilla. Io ho iniziato da, da piccolo poi ad, avere, ad incontrare come dire, la, la sofferenza, perché già, già da piccolissimo avevo un, un evento di... Di un come si di un, di un laringospasmo durante la notte quindi eh, cioè, è stato un percorso con, nella, anche nella mia adolescenza di conoscere la malattia eh, e la sofferenza però ripeto c'è cioè, un modo molto distaccato poi eh, nel 2004 ci fu già un primo episodio perché eh, mi fu diagnosticato un tumore toracico <coughs> alla pleura parietale di, di sinistra eh, in quello stesso periodo eh, mia moglie perdeva la mamma giovanissima, 50 anni per un tumore fulminante al polmone, quindi cioè, iniziavamo a, come dire, a, a incontrare ancora di più la sofferenza e il dolore mi ripresi da quella situazione nel 2006 eh, iniziò a lavorare in cioè, nell'attuale azienda in cui lavoro e quindi eh, con un contratto a tempo determinato quindi ci dava la possibilità anche di, di arrivare a finalmente a coronare il nostro, il nostro sogno che era, che era quello di fare, di fare una famiglia e di, di, di sposarci. Quindi ci siamo sposati. Eh, nel, 2007, nel marzo del 2007 l'arrivo della prima di, di Giada, la mia figlia, mia figlia quindi... Eh, ero come dire camminavo sei metri sopra il cielo perché ero l'uomo più felice del mondo perché un lavoro che grazie a Dio ci dava la possibilità di, di avere una famiglia di, di, di, di vivere dignitosamente tante volte dicevo, dicevo a Francesca sai cioè, non lo so è come se cioè, questa troppa felicità aveva qualcosa che ci nascondeva qualcosa qualcosa di eh, come di una sorpresa nel 2007, quindi a marzo nasce nasceggiata, a eh, luglio, giugno, luglio, luglio, già alla fine di, del mese di luglio, eh, sempre del 2007, ho iniziato ad avere problemi, eh, con, eh, sentivo stanchezza, eh, avevo dolore alle gambe, quindi eh, cioè, addirittura eh, andammo al mare perché mia moglie è, è sulla parte ionica della Calabria, quindi abitava al mare, quindi eravamo al mare eh, siamo ritornati, siamo ritornati a Cosenza perché io non, non riuscivo, non stavo bene. Da lì è iniziato il, mio, il nostro, il nostro cavallo perché potete immaginare cioè, le diagnosi più, più disparate, quindi il nostro cavallo per peregrinare negli da, ospedali, prima negli ospedali nostri calabresi, poi a Milano, Roma, eh, fino a a capire cioè, che cosa stava, stava succedendo e accadendo nel, nel mio corpo. Eh, mentre, cioè, mentre io facevo questi, questi viaggi del, del, come dire, della speranza tra i vari ospedali, la malattia continuava il suo percorso. Quindi era poi pure semplice per arrivare a una, una diagnosi perché iniziai ad avere bisogno di una, di una stampella prima, poi delle, di tutte e due le stampelle. Sino ad arrivare, che vi ricordo che già nel, ad aprile, poi dell'anno successivo, del 2008, eh, con il neurologo che eh, mi diceva, sentivo parlare di queste fascicolazioni, fibrillazioni, perdite di potenza, cioè tutti questi termini che uscivano fuori dall'elettroniografia, dall che mi venivano fatte. E loro non mi dicevano nulla, però è semplicissimo andare su internet mettere queste tre parole e uscivano tre parole. SLA, sla. Quindi già da lì io iniziavo um, a farmi il mio percorso. Perché chiamai a Francesca, io era al lavoro quando ero, leggevo questi, questi referti e dicevo: 'Guarda, per me, per me la sla'. Poi è facile perché poi. Vai su internet, ripeto, e ti, eh, e ti vai a paragonare. Quindi sapevo che ormai la Sla era come dire, conosciuta per la malattia dei calciatori. Quindi da lì è stato il momento, un momento duro. Perché quando, quando arrivò proprio la diagnosi poi effettiva ah, di SLA io mi, mi sono arrabbiato, cioè mi, mi sono arrabbiato con quanti oddio, anni mi... avevi quindi quando è arrivata la diagnosi? è 30, 33 anni 32, 33 anni perché... quindi eri molto giovane sì, mi sono, mi sono arrabbiato cioè io non, non, non mi vergogno a dirlo oppure ho pure bestemmiato eh, perché avevo un rapporto con Dio abbastanza duro cioè interrogavo Dio uh, chiedevo a Dio perché perché mi stai facendo questo perché a me anche perché venivo poi dalle dall esperienze già uh, di malattie, e quindi cioè, ormai mi, per me era, era, era la fine, cioè, perché poi mi, mi sentivo come, come nel miglio verde. Io mi paragonavo come nel miglio verde, cioè, ero in attesa di, di giudizio, cioè, ero un condannato a morte, uh, ripeto, viaggiando poi tantissimo pure con la vente, perché lascia lucido, quindi viaggiando su, su internet, paragonandomi con altri tipi, con altre persone eh, di, con, la, di, con la stessa malattia, quindi dicevo ormai per me la, la vita non è più degna di essere vissuta, perché tanto sono un malato sono un malato a termine, quindi intanto la malattia continuava eh, anche perché io... eh, correggimi, correggimi se sbaglio me l'hai detto tu ieri, quindi se no, ce, ce lo puoi spiegare anche meglio di guarigioni di Vla, io in realtà sapevo che non ce n'erano ne mai state, c'era solo la tua, ma in realtà tu mi hai detto che eh, sì, al bello. mondo ce ne sono state due. Una la tua, prima una donna era stata poi guarita, l'URD tra l'altro, quindi sempre sì, con sì, un sì. intervento divino, anche se tu mi hai detto, e spiegacelo meglio, che in realtà lei era in una fase iniziale, mentre tu eri già in sì. una fase molto avanzata della malattia. Ci vuoi spiegare un pochettino meglio questo aspetto? Gentilmente? Eh, vedo un'altra un notifica... Di, di Andrea Palumbo, cioè l'altro eh, mio fratellino, perché è stato lui che mi ha portato poi a Meggiuoli, no? perché l'ha conosciuto come l'autista del, del Pullman. Allora eh, è stato, allora è stato sempre... veramente determinante anche lui in questa tua vicenda. Sì, sì, io non, non lo conoscevo prima, non lo conoscevo prima. Cioè, faccio, faccio questa parentesi perché ho visto la notifica e quindi non lo conoscevo prima. L'ho conosciuto quel giorno che è venuto a casa, cioè lui è venuto proprio davanti a casa mia, perché io ero con la carrozzina, quindi mi dovevano prendere di peso eh, e mettermi sul, sul pullman. Quindi, eh, Però poi vabbè, ci arriviamo dopo con, con tutte No, il, con il fatto della, della, dei due miracoli, sì, eh, durante la malattia io ho, ho visto questa signora che è di potenza, tra l'altro che eh, con una fase, diciamo, eh, diversa della mia, perché io poi già nel 2009 eh, arrivò la, la, la definitiva di, di S.L.A., quindi dalla, dalla stampella passai alle due stampelle, dalle due stampelle poi mi accomodai nella, sulla, sulla carrozzina, quindi ho iniziato a dipendere poi dalla da mia moglie, poi dalla, uh, dalla carrozzina alla P.E.G., perché non, non riuscivo più a nutrirmi e quindi avevo iniziato già con la ventilazione eh, assistita con eh, il, il, il respiratore non un ventilatore ma un, un respiratore b-level che eh, era, era lui che mi dava l'aria perché? perché la SLA prende tutti, tutti i muscoli che sono deputati al movimento volontario quindi anche, anche al diaframma quindi i, i muscoli che Servono per, per respirare. Eh, quindi, questa era la differenza, diciamo, con la signora di, uh, di Potenza. Quindi, una volta arrivata questa, questa, questa diagnosi, è stata dura, ce cioè, la ripeto, non, non mi vergogno a dirlo, bestemmiavo pure, allontanavo, allontanavo mia moglie perché poi uh, abbiamo dovuto cambiare tutto il modo pure di vivere, pure a casa perché serviva una stanza adibita proprio a me perché ci dovevano essere. Il, um, il respiratore eh, gli strumenti che mi davano la possibilità per, per stimolare la tosse per l'aspiratore per i mucchi quindi era diventata una piccola sala di, di, di, di, di animazione di terapia intensiva fatta in casa eh, io ripeto allontanavo anche mia moglie perché tanto dicevo eh, io, so, io devo morire quindi per, come dire come una fase di, di, di, di, di, di protezione eh, lei giovane pure come me, quindi però mi faceva male questa cosa perché non era quello che, che volevo, quindi poi quando restavo solo nella stanza mi mettevo a piangere, quindi ecco il rapporto con Dio era un rapporto abbastanza duro perché io lo interrogavo, dicevo ma che cosa vuoi, che cosa ti ho fatto, perché mi devi fare questo, perché proprio a me. Perché io, non, poi in quel periodo, fra l'altro, non avevo nemmeno come dire, una guida spirituale, un sacerdote con cui eh, sfogarmi, con cui parlare, con cui come dire, eh, togliere tutta la, tutta la rabbia. E quindi era veramente dura con, con mia figlia. Ormai pensavo dici tanto, che, che papà sono? Ci sono un papà che non posso, non posso giocare con mia figlia, non posso uscire con mia figlia, non posso portarla al parco a fare una passeggiata oppure aiutarla e difendersi, cioè, come dire, proteggerla, no? E quindi allontanava anche lei, come, come forma di protezione, come dire, eh, guarda, tanto io, io sto morendo, quindi è inutile, cioè, ecco veramente la, la, la, miseria, la miseria, la miseria umana, la mia miseria umana, perché poi eh, il Signore ha iniziato, ha iniziato piano piano, perché ripeto, io non mi vergogno a dirmi io adesso noi recitiamo il rosario tutti i giorni a casa con, la, con mia moglie le, eh, la preghiera che è sempre costante io all'epoca non sapevo proprio com'era cioè, un rosario come si recitasse il rosario quindi un giorno mi ricordo che presi questa porrugina in mano <coughs> ed iniziai così senza né arte né parte cioè sentivo questa, questa cosa che stava cambiando dentro di me cioè, ho iniziato a leggere il libro di Giobbe l'ho riletto, riletto una volta, l'ho riletto la seconda, l'ho riletto la terza, cioè, eh, mi paragonavo con Giobbe. No? Eh, a differenza di Giobbe io poi mi sentivo fortunato perché dicevo ma ha preso direttamente me e non i miei affetti. Quindi, eh, Fra l'altro poi in quel periodo eh, aspettavamo pure la, gli esami, il risultato degli esami del, del DNA, quindi per vedere se era una forma... Eh, genetica, genetica, una forma ereditaria quindi eh, cioè il mio pensiero andava soprattutto, soprattutto a, mia, a mia figlia no? Quindi, eh, nel momento in cui mi ricordo benissimo andai al CNR perché c'era il CNR qui da noi in Calabria che era una sezione staccata del Policlinico di, di Catanzaro che era qui a Cosenza andai al CNR, presi questa busta chiusa eh, mi misi in macchina e lì stavo fermo non avevo come dire il coraggio di, di aprire quella busta eh, dopo una decina di minuti si, si avvicinò la, il vigilante la guardia e dice ma stai bene tutto a posto? Sì sì sì sì, dice, devo trovare solo il coraggio di aprire la busta quando ho aperto quella busta ho visto che era effetto allora ho detto va bene allora, va bene così sia fatta, sia fatta veramente la, la tua volontà eh, e da lì poi è iniziata questa cosa di di dire guarda, quella domanda che io mi ponevo che è perché a me è iniziata a dire ma perché a un altro e non a me anche perché poi i controlli cominciavano ad essere abbastanza pesanti mi spostavo sempre, andavo a Milano, al Besta mi guarda perché c'era il Nemo all'interno del mi e quindi eh, là poi mi confrontavo pure soprattutto la, la sofferenza dei più piccoli era quella che mi colpiva di più, no? perché dicevo, ma allora io non sono malato, cioè, vedere quei bambini, vedere i bambini malati, vedere nella sofferenza mi ha, mi ha segnato tantissimo, quindi eh, quella domanda, ripeto, che all'inizio facevo perché a me, eh, eh, per, eh, non a, perché non a un altro era diventata, allora perché non a un, a un altro e eh, non a me? Chi era? Chi ero, Christian, che non si poteva ammalare? Cioè, dove, dove era scritto che non potevo certo. come dire, della... non ero immune, non siamo immuni e quindi anch'io io cioè, eh, non ero immune dalla, dal conoscere la malattia e quindi con l'aiuto ripeto sempre di, di mia moglie perché è stata veramente la mia, uh, cioè quella che mi ha dato oh, cioè, il sostegno <ride> a fare tutto. No, mia... no. Sì, sì, sì, sì, sì, io mi sono veramente, io ho capito veramente il, il sacramento del matrimonio. no? perché veramente, nel bene, lei si è annullata completamente per stare con me e per, per aiutarmi, per i figli, e quindi c'è con il una... vero amore. Sì, sì, ecco perché dico, il vero sacramento del matrimonio, perché purtroppo ai giorni d'oggi c'è tanta, come dire... Eh, tante situazioni complicate. Là invece, pure mia figlia. No? Quando vedevo, per esempio, mia figlia, che la prima cosa che faceva usciva dalla sua stanzetta e veniva nella mia stanzetta eh, si buttava subito sulle mie gambe. O quando uscivamo con la carrozzina, lei era sulle mie gambe. Quindi c'è cioè, pure quella fase dove io all'inizio mi sentivo come dire un papà eh, disabile. Era diventato, dice, no, io non sono un papà di sabbia, io non sono un di sabbia, anzi, io riesco a dare di più a mia figlia di quanto, tra virgolette, una persona normalmente dotata riesce a dare alla, alla propria figlia, perché c'ero. Quindi non ero più uno spettatore, perché dicevo, io guardo e sono uno spettatore. No, ero, ero il protagonista, perché ero, vivevo quella, quella situazione quindi piano piano questa cosa della fede questa cosa della fede che mi ha portato a fare veramente tante, tante tra virgolette guerre istituzionali eh, perché io ho, ho rotto le scatole a tantissime persone a tantissime istituzioni non mi vergogno a dirlo che ho interrogato anche la Chiesa perché in quel periodo era un periodo abbastanza complicato si parlava di, di Welby di Coscioni eh, di Enclaro. quindi della, si dava tutta l'attenzione al fine vita eh, e io pure qua eh, su, da noi in calabria eh, usando come dire utilizzando i media che avevo a disposizione cioè interrogavo le, la chiesa e dicevo guardate io non condivido non condivido queste situazioni c'è cioè queste cioè, sia quella di webbi di coscioni ripeto di in grado però il rispetto però io a differenza di loro invece sono malato di SLA, ho la SLA, però voglio vivere, voglio continuare a vivere. Purtroppo, purtroppo la TV di Stato dà risalto a persone che eh, vorrebbero purtroppo porre fine alla loro vita perché devono loro, attraverso la TV di Stato, perseguire i loro obiettivi, e i loro interessi, perché sarebbero queste in realtà le testimonianze che dovrebbero far sentire anche attraverso la tv di Stato di grande speranza, di grande forza e di grande volontà di vivere comunque qualsiasi sia la situazione. Sì, sì, perché poi, ripeto, la, la cosa bella, c'è cioè, quello che ti viene con... cioè la fede non, non, non è la panacea, non è quello che risolve tutti, tutti i problemi, no, noi ci, ci affidiamo, come dire, a Gesù, ci mettiamo a pregare perché dobbiamo avere un tornacondo, no, ti fa capire veramente quello che è la vita, cioè io durante la. Questo malattia... sicuramente è a me una frase che mi ha sempre colpita tantissimo e che l'ho fatta io e che allevia veramente la sofferenza immediatamente e le dà il giusto eh, senso perché anche la sofferenza ha un senso. È la frase che ha sempre detto Chiara Luce Badano, una ragazza giovane che è morta poi di cancro a 19 anni. E lei ha accettato la malattia dicendo, se lo vuoi tu, Gesù lo voglio anch'io. Questo significa che qualsiasi sia la nostra condizione, poi è difficile sicuramente, è comunque un percorso che tutti dobbiamo fare, ecco, ma se noi riusciamo a, eh, a renderci conto che se Dio lo permette, significa che malgrado la sofferenza che nessuno chiede, ma se arriva, perché comunque arriva a un certo punto della nostra vita in qualsiasi forma, ma ognuno di noi attraver attraversa la sofferenza ecco, se noi veramente pensiamo come lei ci ha insegnato se lo vuoi tu Gesù lo voglio anch'io è perché effettivamente anche quella sofferenza è per il nostro eh, maggior bene Sì, e ma è, la... è verissimo è verissimo, io infatti do non molto risalto perché per me la guarigione è stata la guarigione spirituale, cioè quello che mi ha fatto capire veramente. Cioè, non è che io non sia contento che, che cammini, no, eh, figuratevi. Cioè. Però quello che dormi santo, ho portato questa. La mia, la, cioè le mie testimonianze è più sulla, sulla malattia, perché in quella, in quella croce che io vedevo come una croce pesante, come una croce eh, dura da portare, era la grazia, è stata la mia grazia perché mi ha fatto capire veramente cos'è la vita, cioè noi diciamo la vita è bella perché ci rifacciamo al film, no? però la vita è bella, è sempre bella ed è sempre degna di essere vissuta, cioè nonostante la slan, nonostante eh, la malattia, nonostante la sofferenza, nonostante le, le, le problematiche che purtroppo la vita ci impone, però è sempre degna di essere vissuta, perché è, è un dono, è un dono, ah, la vita è un vita dono. dono. È un dono meraviglioso, quindi noi la dobbiamo come dire, dobbiamo vivere questo dono che ci è stato dato, lo dobbiamo condividere, e, e poi quando, quando arriva il momento c'è cioè restituire. Quindi, è, ma quando è il datore della vita, quando il datore della vita ce la richiede, e allora sì, capisco che ci sono, cioè, io non, non voglio essere come dire. Cioè, capisco i momenti, eh, perché ci sono passati ci sono momenti di disperazione di momenti di, di rabbia momenti dove ti viene di gridare ti viene di prendere cose, e devi togliere quella cosa perché sarebbe, come, come dire eh, complicato, eh, tra virgolette, falso se uno non ha quei momenti perché non siamo Vero? Eh, non siamo robot, non siamo macchine siamo eh, uomini, siamo umani quindi siamo fatti dei sentimenti però, però sono sicura che anche tu l'hai sperimentato, perché in forma diversa anch'io ho sofferto. In... Però effettivamente anche quando tutto sembra buio, quando tutto sembra Buon pesantissimo, voce. comunque il Signore ti dà sempre quel briciolo sì. di forza che ti porta avanti. Effettivamente è vera quella frase che dice «Dio non ti dà mai una croce più pesante di quella che si riesce a, parlare, a portare». Certo, magari te la dà giusto giusto che riesci proprio, un, un, un gramma in più ti schiacerebbe, ma assolutamente insieme alla croce ti dà la forza. Sono sicura che anche tu hai fatto questa esperienza. Ma, ma ti avvicina ti avvicina a Dio perché dici, se l'ha portata lui la croce, no? E sicuramente la sua, era. io mi paragonavo come dicevo, la, la sua era molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto più pesante della mia. Perché non posso portarla io? io durante la malattia ripeto, rompevo le scatole perché portavo avanti questa io facevo le testimonianze da malato, cioè io mi nutrivo di notte mi attaccavo con la pelle di notte per andare a rompere le scatole di giorno perché portavo avanti questa, questo grido di amare la vita eh, con le associazioni purtroppo poi va bene, ci sono associazioni che sono diventate delle vere e proprie aziende quindi il cui obiettivo è solo non è il malato ma perché io dicevo, guardate, sì, C'è la, la sì, è una malattia eh, incurabile, guaribile, però è curabile con determinate cose, cioè basta pure un sorriso, un gesto che, eh, che la persona, che il, il medico che la famiglia, cioè, che non, non ti fa sentire, cioè, non, non siamo... Cioè, Ma infatti sapere, purtroppo l'errore di adesso che i nostri politici e comunque la nostra società vorrebbe fare, vogliono portare a quello e dire sei malato, allora ti diamo l'opportunità, tra virgolette, di eh, decidere tu di, di morire, perché questa è la tua soluzione. In realtà la vera soluzione è quella di aiutare e sostenere il malato attraverso, quindi da, dare delle cure, dare dei sostegni a lui e alla sua famiglia, quindi veramente stiamo vivendo in una società a capovolta dove veramente questa realtà vera, che è quella che il malato non ha bisogno di morire, ma ha bisogno di vivere dignitosamente il suo percorso di malattia nel no, miglior modo possibile. possibile, con tutti i sostegni necessari, ecco, mm -hmm. è questo che dovrebbero e in si sì, sì, dovrebbero sì. lavorare. Ma io infatti c'è cioè, una cosa abbastanza che è contro Dio, perché se noi ci, ci rendiamo cristiani eh, e poi andiamo, decidiamo noi, eh, per, no, e allora cioè, io tante volte mi arrabbio pure su questa cosa, no, perché Dio è misericordioso, Dio è misericordioso, Dio è buono, però è un Dio giusto, è ah, lento a è lento all'Ira, quindi ci arriva all'Ira, cioè non possiamo decidere noi, noi siamo, dec siamo noi che ci stiamo costruendo quello che poi sarà la vera vita, anche perché questo qua è un passaggio, io dico, lo dico sempre, lo voglio come dire, ribadire fortemente, perché la, la, questo sulla vita sul terreno è un passaggio, quindi la vera vita. Come dicevista sempre, ma poi non solo, il grande errore della nostra società attuale e che ti dice se vuoi smettere di soffrire ti diamo no? l'eutanasia. No, il problema no, è che per rifugire una sofferenza momentanea che si è nella fede è in offerta è nella nostra salvezza, per fuggire quella sofferenza se ne crea un'eterna. Perché a prescindere se si crede o non si crede a Dio, Dio esiste. E sulla base delle nostre scelte saremo giudicati. Quindi, come esiste Dio... Esiste veramente, perché ce lo, ce lo dicono i mistici e ce lo stanno dicendo anche i veggenti a Mediugori. Esiste il paradiso, l'inferno e il purgatorio. E Quindi, noi che decidiamo dove andare? Eh? <ride> oltretutto, ma per fuggire, una sofferenza momentanea, limitata, terrena, si rischia. Poi è vero, Dio è misericordioso, ma è anche giusto, come hai detto tu, nella sua infinita misericordia lui saprà, però si corre un grande rischio. Ponendo fine volontariamente alla propria vita perché questo va contro Dio. Sì, sì, quindi, sì, questa sì. è una cosa che va proprio detta. No, e ma quindi, mai, caro... Non devo avere paura cioè, a dirlo perché ripeto: io lo sento tante volte, no? Pure, pure con i modi, cioè perché io, nella mia ignoranza, nella mia, nella mia miseria, ripeto: io non sono nessuno, cioè, eh, non, non, non vendo niente, non devo vendere, però mi piace essere abbastanza come dire schietto perché dobbiamo dare pure. Eh, una testimonianza vera agli altri perché noi pensiamo che tante volte essere cristiani essere cattolici avere fede significa essere consumatori no? di, di, di religiosità uh, si sì, molti mi, mi chiamano dice eh, io lo sai so. sì ma non pure puoi dire 10 15 20 ma se non è, se non dici una ave maria con il cuore se non vedi negli occhi degli altri gli occhi di dio il volto di dio eh, e non ti fai vicino a queste persone, non serve a nulla. Cioè andare a messa, e dobbiamo, dobbiamo, da cristiani dobbiamo andare in chiesa, dobbiamo andare a messa, dobbiamo, però non, è, non, non bisogna, io dico, perdonatemi, eh, abusare, proprio abusare dell'Eucaristia. Cioè io da malato prendevo la comunione, veniva il diacono, mi portava la comunione, poi mi interrogavo e dicevo, io sto facendo la comunione, ma sono in comunione con gli altri. Che senso ha ce cioè ne pensiamo tante volte sì io vado in chiesa vendo la comunione poi esco fuori e eh, tutto, tutto mi è concesso chi il tradimento chi quello chi... no no no no no essere perché in... c'è l'errore di pensare che dio è lì ma dio deve essere al centro della nostra vita perché dio è in ogni ambito della nostra vita quindi bisogna veramente cambiare mentalità e capire che Dio non è solo in chiesa, è già tanto andare in chiesa, bisogna andare, perché è, è, sì, è un peccato mortale sì, non andare. Però quella messa, quella preghiera, deve farci incontrare Dio per incontrare il prossimo. Quindi eh, condivido ogni tua parola. Noi incontriamo Dio, infatti lo dicevo pure ai medici, no? Quante volte, eh, con la testimonianza, perché ripeto, durante la malattia mi fu proposto pure di fare, di fare un libro, io accettai, siamo andati da, una, da un notaio. Ho rinunciato a tutto, a tutto perché per me non mi non, non, non interessava. Cioè, arrivare ad avere come dire, dei guadagni, ho rinunciato ai diritti d'autore, ai diritti d'immagine. Ho chiesto solo una cosa: dice, questo libro deve, deve aiutare le persone perché deve portare quest'inno ad amare la vita, ma a amarla veramente. Eh, e poi c'è una parte del ricavato deve aiutare chi è in difficoltà. perché Ripeto, io ho. Ho avuto veramente no? una famiglia appena avviata con tante eh, problematiche. Io non mi vergogno a dirlo, i miei colleghi di lavoro uh, mi hanno aiutato con delle collezze perché all'inizio sostenere dei viaggi continui era, era difficilissimo. Poi ti stravolge la vita. Il mio datore di lavoro, il mio datore di lavoro. perché noi parliamo pure per esempio dei riconoscimenti, no? dell'invalidità uh, della 104, però io per esempio io vedevo la 104, no, la 104 non serve purtroppo per persone che hanno delle, delle difficoltà o delle disabilità, perché non, non ti consenta nulla. Io, per esempio, non, non potendo comprare un, uh, un mezzo che, di trasporto addirittura allestito, e tutto perché non avevo la possibilità economica, mi è stato comprato dal, dal mio datore di lavoro. Il mio datore di lavoro che mi ha comprato l'auto... Gli angeli fisto, no? Sì, ecco perché dico... Cioè, ogni c'è tante situazioni perché abbiamo vissuto veramente situazioni estreme però nel momento in cui si cadeva c'era sempre il cileneo no il cileneo. Certo, certo. il cileneo e la cosa bella che io dicevo pure mentre il cileneo è stato costretto perché è stato preso di peso ed è stato messo là per portare la croce ed aiutare Gesù a portare la croce io ho incontrato cilenei che si sono venuti come dire volontariamente e nell'Arabia, così io non ho mai nascosto la, la mia malattia, la mia situazione. Ho dato <ride> la possibilità eh. di, di toccare veramente con e uh, lì. Ecco la, la, la, la come dire la guarigione. Perché e a proposito di guarigione, Cristian, arriviamo al 26 settembre del 2013, quando tu sei guarito. Raccontaci un po' questo tuo viaggio a Medjugorje e il momento della tua, del, del miracolo, pre, perché chiamiamolo col suo nome, è stato un miracolo. Sì, sì, sì, sì io, io ho dato la, la mia disponibilità, la mia obbedienza dal primo giorno alla Chiesa, quindi eh, ho consegnato tutto in mano a loro, ho parlato con loro sempre, con, eh, quindi per me se la Chiesa eh, domani dice che è un miracolo, benvenga, se la Chiesa domani dice che non è un miracolo, benvenga, cioè a me non... Cioè io so come com nel Vangelo che eh, prima non, non camminavo e eh, adesso cammino. Prima, eh, prima avevo la slA e adesso non ho la slA, quindi cerco la, la, la gratitudine di Dio e di piacere a Dio. Eh, Don Bosco diceva che eh, il mondo è un cattivo pagatore e no? paga sempre con l'ingratitudine, quindi bisogna cercare sempre la gratitudine di Dio, quindi di piacere a Dio. Eh, io per me già uscire da casa, io, io, cioè io ero arrivata a questa, eh, durante la malattia, con, questa, con la mia fede, ripeto, nella mia miseria e nella mia ignoranza, no? di affidamento totale, ma veramente di affidamento totale. Cioè noi con, con Francesca abbiamo deciso, ci guarda chiudiamo un capitolo della nostra storia e ne iniziamo a scrivere un altro. Quindi per me per noi era una Pasqua, addirittura durante la malattia qualcuno ci ha preso pure per pazzi, per uh, come dire eh, um, perché avevamo chiesto di avere il secondo figlio, volevamo il secondo figlio, eh, quindi per me la nascita pure del secondo figlio che, che mi ha trovato uh, accomodato, perché mentre uh, la prima già l'ha visto tutte le fasi, quando è nato Emilio nel 2009 eh, io ero già accomodato sulla, sulla carrozzina, eh, quindi come dire, ci vedevano come, come incoscienti, no? perché uno sta morendo, però per noi era, era la vita no? che continua, quindi il dono, veramente il dono di, di Dio. Quindi eravamo contentissimi, per me eh, tutti i giorni erano una Pasqua, cioè, molti si lamentano perché il giorno piove, c'è il vento, c'è il sole, io mi accompagnavo la mia moglie, andavo a lavorare, ho continuato a lavorare perché il mio datore di lavoro mi, mi ha dato la possibilità di continuare a lavorare, io andavo a lavorare nonostante la peggio, nonostante la carrozzina, Francesca mi accompagnava la mattina, mi veniva a prendere il pomeriggio, quindi continuavo a lavorare, e, e ripeto, era, cioè, apprezzi tutto, apprezzi tutto, cioè, nel momento, ecco quello che mi fa tristezza ora, perché non bisogna arrivare al momento che perdi le cose per apprezzarle, dovremmo capirlo prima, e quindi ripeto era una pasqua eh, a, luglio, a luglio del 2013 come dire eh, iniziava un po ancora di più la discesa nel senso che po quei pochi farmaci che mi venivano dati per farmaci paliativi cioè perché non servivano poi a nulla perché non è che arrestano come dire fermavano mi erano stati tolte perché eh, <ride> vedo, vedo il commento di Andrea <ride> unica persona che non si è mai lamentata di niente durante il viaggio ma perché era già, una, era già un miracolo uscire di casa nelle mie condizioni eh, e uscire già di casa per arrivare a Meggiorno veramente era già, già un miracolo, cioè io mi sentivo già miracolato, ripeto dal 2013 mi erano state ottenere gli unici farmaci, il, il pneumologo che mi teneva in cura eh, continuava giustamente a sostenere che ero da, da tracheo perché... Era arrivato quasi a mezzo litro di, di aria nei polmoni, quindi la ventilazione e il respiratore assistito non, non andava più bene. E quindi io allontanavo questa, questa parentesi della, della tracheo, perché poi cioè, mi dava, come dire, era un fermo alle mie attività. Perché ripeto, parlare di sla in quegli anni era difficile, perché purtroppo eri un calciatore e quindi avevi una, una, una, una, una scia di di persone che ti venivano dietro e quindi che ti davano ascolto oppure eri dimenticato da, da tutti e quindi è stato veramente difficile far capire quello che ci serviva cioè gli strumenti che serviva che servono per un malato di Isra. E quindi ripeto quando mi fu cioè noi parlavamo con, con Francesca Francesca che eh, per viaggiare è complicata perché sia con, con la nave sia con gli aerei e quindi eravamo al mare e addirittura, siccome abbiamo casa al mare perché mia moglie abita là al mare, io portavo i bambini, cioè io mi ho fatto a comune una guerra là per, per avere l'area per, per i disabili perché avevo la pedana che arrivavo là sulla spiaggia mi mettevo con, con la carrozzina e, e vedevo i miei figli che giocavano e si facevano il bagno. Addirittura avevo fatto prendere una carrozzina che nonostante la pecca, nonostante tutto, con una difficoltà incredibile, io arrivavo pure in acqua, perché ripeto non mi sono mai ritenuto un disabile, un... i disabili sono quelli che eh, non fanno funzionare il cuore, quella è la vera malattia, non c'è malattia che tenga, cioè, la malattia più brutta è quella, perché è quella che ti ferma veramente, eh, e quindi poi in quel periodo si parlava tantissimo, poi c'è stato un episodio perché io durante la malattia, durante la SLAM nel 2011 fui ricoverato al Cardarelli eh, per una neoformazione alla mandibola. Eh, lì conobbi anche il cappellano del Cardarelli che eh, lui cioè, mi parlava sempre di meggiugoro quindi io iniziavo pure con... avevo le cuffie al mare e poi le, le passavo a Francesca perché sentivamo a padre Livio che parlava, faceva queste catechesi direttamente da meggiugoro quindi dicevo ma guarda chissà se un giorno uh, riusciremo perché tante persone venivano pure a casa no? e mi dicevano ah dammi la foto che vado a Lourdes vado a Fatima la portiamo a Meggiugoli e dicevano no no no no, no. cioè la, la, la Madonna sa quello che io ho nel cuore il Signore sa quello che io ho nel cuore e poi io sono, sono felice così però c'era questa voglia dentro di me di andare, di andare a Meggiugoli fatto sta che nel mese di agosto mi chiama il mio sacerdote perché poi nel 2009 uh, venne un nuovo sacerdote uh, nel, nel, mio, nel mio piccolo paese a Piaveglia, in provincia di Cosenza, anche perché è, è stato bello un, epis un episodio, perché durante la malattia uh, al lavoro un giorno venne a fare la, la visita pastorale il nostro, il nostro arcivescovo Allora io ero in ufficio, però ero in un ufficio a piano terra, Cioè si sanno queste cose come vanno c'è cioè nel senso che quando arriva una, un personaggio una, una, si, fanno, si creano i banchetti allora tutti avevano preparato in fabbrica da me per andare al piano di sopra e quindi c'era stata questa come dire questo incontro e io rimasi solo perché non potevo non c'era un ascensore non c'era un montacarico qualcosa che mi portava sopra e quindi eh, quando eh, se ne stava andando il vescovo un mio collega gli disse: Ma guardate, dice padre, veramente c'è una persona qua che forse è l'unico che ha bisogno veramente di voi eh, e che, che, che non avete visto. E quindi lo portò nel mio ufficio. là fu bello questo incontro perché il padre Arcivescovo si accasciò su di me e eh, mi chiese: dice, Dimmi, figliolo, cosa posso fare io per te? E io gli dissi: Guardi, padre, lei può fare tanto. Eh, dimmi, dimmi cosa posso fare cioè smuovere le coscienze, cioè far capire che la vita è bella, la vita è bella e dobbiamo lottare per la vita. E quindi era, era nato questo questo rapporto con il vescovo che poi mi veniva a casa, mi veniva a trovare, ci sentivamo al telefono, eh, ed era bellissima questa cosa ancora di più per me, perché mi faceva sentire veramente la vigilanza di, di padre. Poi venne questo nuovo sacerdote puoi come dire tra virgolette non raccomandato, non privilegiato ma il vescovo gli disse guarda tu vedi che in quella comunità c'è un ragazzo con, con la slati cioè, prendite, te, prenditene cura c'è, cioè, stagli vicino quindi eh, mi chiamò Don Nandonello e mi disse guarda forse c'è la possibilità di fare un pellegrinaggio a, a meggiore e allora là dice ma guarda magari, cioè, se, se Dio vuole allora però eh, ci furono delle circostanze perché eh, si iniziò pure con andrea però per il per pellegrinaggio cioè, non, non rispondevano molto quindi però andrea un giorno mi disse dice, guarda mi chiamò e disse guarda dice, non ti preoccupare cioè, farò di tutto uh, per portarti perché poi si parlava pure nel 2013 e di nuovo venti di guerra quindi con eh, la gente aveva paura di viaggiare fatto sta però che nonostante erano 28 persone si riuscì a fare questo pellegrinaggio e quindi già quando arrivò il pullman ripeto arrivò il pullman davanti casa proprio davanti a casa mia per prendermi eh, di peso e salirmi sul, uh, sul, sul pullman per me era, era un miracolo il primo, il primo nostro pellegrinaggio il primo nostro viaggio perché eravamo tutta la famiglia cioè i due figli piccolissimi quindi figuratevi ripeto già del 2007 Emilio del 2009 nel 2013 Partire, quindi erano piccolissimi con tante situazioni io che dovevo dipendere da mia moglie quindi siamo partiti nonostante pure le difficoltà di francesca perché pure quella notte eh, stette malissimo perché eh, mal di mare quindi però arrivare là eh, era cioè ripeto nella, nella tranquillità nella serenità mi ricordo che noi siamo arrivati poi c'era il 21 che era il giorno di San Pio No, il 23, perdonatemi, siamo partiti il 21 e il 23, che è il giorno di San Pio, eh, eh, avevano organizzato i due sacerdoti con Andrea per portarmi alla, alla visca, no? E io là mi sono pure arrabbiato perché dicevo, ma perché io ho questa possibilità? Cioè io non so, come dire, non voglio passare come un raccomandato, un privilegiato. Uh, la Madonna sa quello che io ho nel cuore, quello che io chiedo nel mio cuore, quindi automaticamente i veggenti lo sanno pure perché sono in comunione con, uh, con la Madonna, quindi dice, perché io sì e tante altre persone no, ma i due sacerdoti, no, no, Cristian ci siamo, ci siamo, ci devi venire, ci, avevano organizzato tutto, quindi mia moglie non poteva stare con me perché il piccolo Emilio aveva problemi con i denti e quindi io ero sempre, mi scarrozzava sempre il sacerdote, eh, non avevo la carrozzina automatica e quindi avevo quella manuale e quindi dovevo dipendere dalla persona che mi portava. Quindi appena siamo entrati poi da Visca, cioè è stato bellissimo, perché là ho capito veramente poi, poi Međugol, l'ho capito quel giorno, del 23, e l'ho capito poi il 27, quando siamo ritornati per dirgli della, della guarigione. Eh, lei si avvicinò a Visca con molta semplicità, con molta... Uh, ma veramente l'umanità incredibile. Eh, si è accasciata su di me, mi ha abbracciato eh, mi ha detto, Guarda, non ti preoccupare, io, io so tutto. Eh, tu, tu prega e io, infatti, gli, con molta serenità, c'è quella foto che ho visto che l'hai pubblicata pure quella foto, io gli risposi tranquillamente: e disse, Guarda, io, sono, io ho la sla, io sono un malato di sla, però sono felice. E tu. L'unica cosa che, che ti chiedo è una preghiera per, per mia moglie e per i figli, va bene, va bene, cioè, non ti preoccupare, continua a pregare voi state bene, voi state bene. Quindi per me cioè, siamo ritornati all'albergo. La sera del 23, la mezzogiorno ci fu un evento, come dire, particolare, perché io, noi abbiamo capito perché c'era un po' di trambusto nel, nell'hotel, perché la gente, pure i nostri amici scappavano, andavano avanti e indietro, ma che è successo, che è successo. Da premettere che, nonostante pure Andrea, quando siamo arrivati là, ne avevano, come dire, lasciato una, una stanza per i disabili, però c'era una rampa abbastanza complicata da fare, quindi non era possibile farla con, con la carrozzina, e quindi fui trasferita al terzo piano di quell'albergo, proprio attaccata alla, alla cappella dell'albergo, quindi una cosa bellissima, proprio, che è proprio attaccata alla cappella, e, e che poi ha avuto anche dei segni di quella cappella di, di quell'albergo. Quindi il 23, cioè, chiesi ma che cosa sta succedendo, dice no, no, mi ricordo che pure Visca si chiamava la, la proprietaria dell'albergo e disse guarda, si è illuminata uh, una Madonnina, una statua della Madonna di Lourdes alla casa natia di, di Visca. Quindi non ti preoccupare, io chiamo, ti faccio venire a prendere, e no, oh, no, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, perché io sto, sono tranquillo, no, no, ma tu ci sei, ci vai, no, no, dici, ma guarda, guarda che la Madonna è qua madonna io non sono venuto a me per fare il, il cronista d'assalto o per vedere il sole che giro per fare quello No, io sono venuto qua con molta tranquillità e con molta serenità anzi facciamo una cosa prendiamo eh, la corregina del rosario diciamo il rosario e eh, lei mi, mi, mi ha guardato e dice mamma mia la tua, la tua fede è grande dice, no no la mia fede è piccola però ripeto non, cioè, non, non mi sono attaccato pure a queste qua quindi dal giorno successivo, dal 24 in poi, iniziava a venire. Telev c'erano televisioni e c'erano tante persone perché si era divulgata questa notizia e quindi e proprio si portava avanti questa notizia della, della Madonnina. Il 24 mi era stato, come dire, tra virgolette, promesso che io potevo salire su Porbro perché c'erano i ragazzi della comunità che mi portavano con la sedia e quindi. c'è non so che cosa mi rappresentava cioè io mi ero messo in testa che dovevo salire a forza sul podolo quando siamo andati alla testimonianza alla fine della testimonianza si avvicinò pure Andrea e il sacerdone dice guardi a non, non te la prendo non ti arrabbiare però i ragazzi non possono venire perché sono impegnati essendo pure a fine settembre con la vendemmia e quindi ci danno uh, tutta l'attrezzatura la, la, però dobbiamo vedere se qualcuno del gruppo, se le persone del gruppo ci aiutano. Il mio gruppo, c'era cioè io là mi sono pure arrabbiato con il mio gruppo, però vedevo che il mio gruppo giustamente non, non potevo pretendere, c'è cioè una situazione del genere. E là mi sono arrabbiato tanto, no perché poi eh, mia moglie non voleva salire, il sacerdote poi è rimasto con me, abbiamo convinto mia moglie a salire con, con i due figli. Nonostante la piccola, come dire, nonostante essendo piccoli, si sono saliti da soli e io ero là sulla, come dire, sulla strada perché ero con il sacerdote che mi scarrozzava. Io avevo il collare, avevo le anti-master perché avevo il problema con il mento e quindi stavo con il poggiatesse sempre fisso, ma no, camminavamo e là mi lamentavo, vi dico la sincera verità perché volevo andare sul polvere. Questo il poverino il sacerdote ne, ne, ne ha preso quel giorno. Poi, perché è stato a Meggiugoli, sa che in quella, in quella parte di strada c'è uno spiazzale grandissimo dove si mettono i pullman. Là. E, e là è stato il mio primo segno di Meggiugoli, perché mentre io mi lamentavo, come se qualcuno cioè, proprio mi, ha, mi ha girato, proprio, no? facendomi notare una scena abbastanza dura, è stata per me quella scena, cioè vedere tre bambini piccoli, ma veramente piccoli, che non mi in un cassone dell'immondizio. Dell Scene che purtroppo le vediamo pure nelle nostre comunità, nei nostri paesi, ma in quel momento per me ha rappresentato tanto perché dicevo guarda, io non ho capito nulla. Cioè, io parlo, ma però non ho capito veramente nulla perché io mi, sono, mi sto lamentando di, che non posso salire sul podio. e la madonnina invece mi fa vedere veramente no? quali sono le cose, le cose serie e le cose vere perché ripeto, per me quella scena vedendo quei bambini, mentre vedevo quei bambini e mentre dicevo così pure al sacerdote eh, ho sentito mio figlio che mi chiamava, perché loro erano saliti fino a sopra, sono arrivati sopra e eh, il sacerdote dice, sì, ti ha chiamato no, no, no, io l'ho sentito, l'ho sentito e infatti poi abbiamo chiesto a mio moglie quando è scese, era, era stato così quindi diciamo che quella sera io avevo messo da parte il, il sogno di, di salire sul popolo e quindi mi ero tranquillizzato e tutto non facevo più più casino facevo guerra quindi siamo ritornati in albergo il giorno successivo il 25 loro la mattina erano andati a Pisa ma ero rimasto al, in albergo e la sera del 25 messaggio adorazione eucaristica e il messaggio la cosa bella che mentre andavamo in chiesa nello spiazzale di dietro cioè adiacente alla chiesa dove c'era la l'adorazione eucaristica abbiamo letto un messaggio e noi è stata una, veramente una bocca, vi dico la sincera verità perché poi quando siamo ritornati sono andato a vedere al ritroso pure dei messaggi no? e c'era quel messaggio che in sintesi diceva la vita è un dono e quindi la preghiera, la preghiera dice opera miracoli per voi e attraverso di voi è solo così capirete che la vita è un dono ci cioè, sono rimasto cioè ci perché mamma mia cioè io che eh, sto facendo come dire eh, una, una, veramente una guerra per, per portare avanti questa testimonianza cioè, mi sembrava veramente un, un messaggio diretto proprio diretto a me perché c'è cioè, come se, se la madonna mi, mi, mi sta ascoltando e quindi mi dà l'ulteriore conferma di, di andare avanti Eh, lo vedo insomma la pressione che anche oggi vi invito alla preghiera, il vostro rapporto con la preghiera sia quotidiano, la preghiera opera miracoli in voi attraverso di voi, perciò la, la pre, figlioli, la preghiera sia gioia per voi, allora il, il vostro rapporto con la vita sarà più profondo e più aperto e comprenderete che la vita è un dono per ciascuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Quindi poi immaginatevi, c'è cioè, nel momento c'è cioè, con tutta la in, dal 2007 arrivare là nel 2013, questo messaggio, andare all'adorazione eucaristica. All'adorazione eucaristica io avevo un posto di privilegiato, perché non dovevo guardare nei monitor, ma nello spiazzare là, ero proprio di fronte a Santissimo, essendo quella carrozzina, quindi l'ho iniziato a pregare, ma tranquillamente, serenamente, credetemi, io non ho mai pregato per me, non ho mai chiesto per me. Io là, quella sera pregavo e chiedevo alla Madonnina, di un ragazzo, di un, di un mio carissimo amico che uh, ho conosciuto durante la malattia, anche lui con la SLA, ma lui con una situazione particolare rispetto alla mia e quindi io pregavo per questo ragazzo. Durante, durante la preghiera che io facevo, perché ripeto, essendo sulla carrozzina, non avevo mia moglie vicino perché era sempre impegnata con i figli, eh, c'era una signora nel nostro gruppo e piangevo no? perché mentre io pregavo e pregavo per, per questo ragazzo la Madonna invece mi faceva vedere tutt'altro mi diceva tutt'altro e io dicevo ma Madonna mia io ti sto pregando per, per questo mio amico perché non mi ascolti ascolta le mie preghiere perché mi fai questo no? perché io durante l'adorazione mi vedevo la Madonna mi ha fatto vedere cioè che io potevo salire sul polvo con chi dovevo andare sul podio, chi doveva venire con me. E quindi io dico... Scusa se ti interrompo. In che senso? Spiega meglio eh, questo non... passaggio. Perché... In che senso la Madonna ti ha fatto allora, vedere? Io una visione, perché... Cioè, ripeto... Hai avuto quindi già una visione di quello che sta sì, durante... successo? Sì, allora, quello che è successo, tutto quello che è successo è successo durante l'adorazione eucaristica. Quindi durante l'adorazione eucaristica? Del 25, 25 settembre, quindi... Cioè, in tutta questa situazione, la cosa bella poi che quella sera, non solo io, non l'ho vista solo io, eh, io mi sono trovato... L'unico momento in cui ho tolto lo sguardo da Santissimo, l'ho rivolto al cielo, ed è stato in quel momento che è passata, proprio una, una, una palla, ma veramente io la chiamo palla, ma veramente una cosa bianca, ma bellissima, di un bianco eh, indescrivibile, che ha attraversato, come dire, tutta la, la parte dell'altare, dell diciamo, no? Da, da destra verso sinistra lasciando questa scia ma di un, di un bianco eh, indescrivibile io non ho mai, nella mia vita non ho mai visto una cosa bianca, bella e, ripeto, non l'ho vista solo io chi quella sera si trovava alla, nella, nello spiazzale, dicendo alla chiesa ha visto questo, questo passaggio io ho finito questa signora mi diceva ma perché piangi? ma perché stai piangendo così? non ti senti bene? c'è qualche problema? perché mi vedeva no? perché io pianto tantissimo, il pianto veramente a me ha iniziato dal primo giorno che sono arrivato quando sono andato in chiesa cioè durante eh, la, la, la comunione cioè, mi veniva questa cosa, questo pianto non, era una cosa che non, non riuscivo a capire pure io. quella sera chiesi ai miei amici restiamo qui stanotte non ritorniamo in albergo, restiamo qua però subito i miei amici dicono ma fa freddo ripeto, il 25 settembre dice, no, ritorniamo, ritorniamo siamo ritornati in albergo. Io mi sono ritrovato con, con Francesca, mia moglie, e quando siamo saliti sopra in stanza, io gli ho detto: Guarda, domani andiamo sul polvo. E lei mi ha guardato: Dice ancora? C'è ancora con questa storia? Sai benissimo che nessuno ti porta sul porto, sai benissimo che non c'è difficoltà, possibilità perché continui? No, no, tu non ti preoccupare. Domani noi ci andiamo. Io ci vado con le mie lamme. No, che pazzi, ma che succede? Cioè, non, non riusciva a capire. Ho visto che anche lei ha avuto un momento, come dire, di difficoltà, perché poi, dipendendo, era lei che mi doveva svestire, era lei che mi doveva rivestire e mettermi a letto. Quindi, c'era cioè, questa stanza grande senza finestra, non c'era la finestra, e questa stanza noi eravamo uniti tutti i letti, perché eravamo tutti e quattro, tutti quattro in questo letto grande, c'erano cioè, i bambini piccoli io. Quindi lei mi ha toccato, mi ha, mi ha messo a letto e dice: Ma finiscila no, basta, è inutile che fai tutte queste storie. Sai che non c'è io, continuavo, no, non ti preoccupare, noi andiamo. Quella sera non, non ho messo il respiratore, dico la sincera verità, non ne sentivo l'esigenza. Cioè, non mi sono attaccato con la mascherina. Ho tutta una mascherina oro nasale, quindi le prendevo abbastanza. Non ho messo la, eh, il respiratore e la mascherina. Verso le tre di notte, ripeto, questa è una stanza che non c'erano finestre, quindi non potevano entrare. Ci fu un altro passaggio di, di, questa, di questa stella nella stanza che, come dire, che toccò il letto. Infatti, mia moglie si è, si è svegliata, si è paurita: e dice, Ma visto che è successo? Che è successo? Ho sentito. Io ero sveglio, ho visto questa cosa e te: no, Non ti preoccupare, non ti preoccupare, ti preoccupare, continua a dormire, non ti preoccupare. Il mattino successivo, che era il giovedì. Allora, siamo andati prima a una comunità, poi c'era la messa alle 11. Alla fine della messa delle 11, che è in italiano, io con i due sacerdoti ed Andrea, e gli ho detto, guardate, io devo andare a Porto, voi dovete venire con me. E mi hanno preso giustamente, mi hanno preso per scemo, dice che sì, sei scemo. Infatti, abbandonavano me e chiedevano a Francesca, ma che è successo? E dice, no, e Francesca, dice, guardate, ieri sera, dopo la l'adorazione localistica, è ritornato in albergo, nella stanza, e ha iniziato a dire questo e quindi rivedevo io continuavo a dire, no voi dovete venire con me non dobbiamo dire nulla se la Madonna mi ha chiesto questo lei sa, noi dobbiamo soltanto mettere in pratica quello che lei ci dice perché avete tutta, ah no ma non è possibile Christian? ma che succede guardate, dobbiamo andare ritorniamo in albergo all alle 13 meno, 5, meno una cosa del genere io, Francesca, i due figli i due sacerdoti, Andrea è, è, è il ragazzo che accompagnava il sacerdote di Napoli con i pullman? addirittura mi hanno messo sul pullman e siamo andati a pulmon addirittura abbiamo sbagliato strada ci cioè siamo andati non da dove si sale ma addirittura, ma addirittura dalla croce blu quindi da dove si scende e non vi dico pure la difficoltà per salirmi con la carrozzina e li vedevo tutti impauriti. loro dicevano, ma, cioè, ma non è possibile cioè, ma che è successo Dice, ma, che sia... ma sei sicuro? ma, ma state, calmi, state tranquilli se la Madonna mi ha chiesto questo noi dobbiamo fare quello che ci chiede la Madonna cioè io sono stato fino all'ultimo cioè, mentre loro continuavano a parlare io ho messo i freni alla carrozzina e mi sono alzato cioè premesso che erano due anni e mezzo che io ero completamente sulla carrozzina e eh, lì non vi dico perché lo stupore c'è cioè, giustamente c'è cioè, i figli che due giorni prima erano saliti da soli, si sono messi a piangere perché non... Era ed Emilio, il più piccolo, addirittura ha voluto salire in braccio alla madre. I due sacerdoti, che, eh, tutti impauriti, c'è cioè, una mano, cioè, ma possibile, cioè, ma sei sì, sicuro, Pister, ma prendiamo un bastone, prendiamo quello, no, no, no, dobbiamo salire, ma ci fermiamo qua alla Croce Blu. Nel frattempo Andrea, che era andata dalla parte che si saliva, <ride> ha dovuto fare tutto il giro perché non ci trovava, noi eravamo dalla Croce Blu. Arrivo curante, cioè, ma prendiamo questo, diceva: cioè, Ma vedi che è difficile, c'è cioè, nelle tue condizioni, ma posso, ma come ti senti? No, no, no, io mi sento bene, io mi sentivo le gambe meglio di oggi. Guardate, credetemi, mi sono una sensazione, cioè, come se quei due anni e mezzo di, di carrozzina di immobilità non erano mai, mai esistiti. E da lì abbiamo iniziato a salire, no? Eh, poi mi fermavo perché io avevo il tubo nello stomaco, no? Eh, della, per, per la PEC ed era bello perché quando li fermavo subito i sacerdoti con le benedizioni, cioè vedevo tutta questa cosa, perché giustamente io vedevo la, i loro voti, no? persone che mi, mi sono state vicine dall'inizio, dall no? o come mi hanno cioè, è, è veramente difficile. Arrivati su da, da dove c'è la Madonnina, là io continuavo, continuavo a piangere, eh, chiedevo alla madonna dice, Ma Madonnina mia, se tu adesso mi, mi fai scendere e mi rimetti di nuovo sulla tassina, io non mi arrabbio, io sono contentissimo, però ascolta le mie preghiere, perché, ripeto, il mio io l'ho fissato con questo ragazzo, no? mi dispiaceva veramente tanto, e pregavo tantissimo per questo ragazzo, quindi di là è stata veramente una cosa difficile, cioè, io ho visto lo stupore di tutti quanti. Questo ragazzo è guarito anche lui poi? No, no, no, purtroppo no, purtroppo no, eh... Da lì poi ha avuto un percorso diverso con la malattia perché per come era iniziata, devo dire la verità. Però poi, grazie a Dio, uh, è arrivato, come dire, con una, con una serenità, con una tranquillità, con una, con una voglia, con, veramente con una voglia di vivere incredibile, ha portato veramente avanti la sua battaglia, è stato veramente un esempio per tutti noi. Quando siamo ridiscesi, Ripeto, là c'era tanta gente, c'era la televisione, quello, noi abbiamo deciso, pure mia moglie diceva, no, guardate, non, non diciamo nulla. Ma non perché, non lo so, io, io vabbè ci credevo perché io non ho mai messo in dubbio, cioè io pure dopo la adorazione eucaristica non, non ho provato a toccare le gambe, cioè a vedere, a mettere in dubbio quello che la Madonna ci cioè, mi aveva, come dire, detto. Eh, però capisco no? perché. Dice, guarda, Ma quindi dono... scusa, scusa se insisto su questo punto. Tu il giorno prima durante l'adorazione hai sentito proprio una voce e visto delle immagini? La Madonna ti ha parlato? Io mi sono visto sul mondo, c'è la Madonna sì, visto... sì, sì. che cioè, cioè, mi ha fatto vedere che io potevo salire sul mondo. Io devo mettere, il giorno dopo, io devo mettere in pratica cioè, Scusami, della... ma te l'ha fatto vedere tipo... Sì, è stato come... Le come sì, come, come una, una, una, una visione, cioè, non posso dire. Eh, cioè tutto, tutto veramente è, è difficile. La, la... mentre tu hai visto queste immagini, non hai più visto quello che c'è, tu hai visto solo quelle immagini che la Madonna ti sta facendo vedere o vedevi anche l'altare, l'adorazione contemporaneamente? No, io nel, nel Santissimo, cioè io fissando sempre il Santissimo, no? nel, nel Santissimo io vedevo tutte queste cose qua. Quindi Ecco perché io non ho mai messo in dubbio quello che, lei, che la donna mi chiedeva quando siamo ridiscesi. Ripeto, poi abbiamo dice, Guardate, dice, era perché poi era giovedì. Noi venerdì, il sabato, dovevamo ripartire. Perché poi il sabato dovevamo ritornare eh, a Cosenza. Quindi abbiamo chiesto: dice, Guardate, non diciamo nulla, ritorniamo eh, a Cosenza, avvisiamo i medici, facciamo gli esami del CAE e poi vediamo. Ma ripeto, è stata una forma. Quando siamo ritornati in albergo, la cosa bella è stata che poi io sono arrivato in stanza e mia moglie mi ha detto, allora, vediamo adesso, fatti la doccia da solo, no? E ti sì che me la faccio da solo. Ed era bello che poi facevano i due sacerdoti, facevano i blitz, perché venivano in stanza per vedere, Dice ma stai camminando, stai facendo. E quindi è stata una cosa, perché poi siamo usciti e siamo usciti di nuovo, perché non abbiamo detto niente a nessuno. Ma tu scusami, da quel momento che sei guarito ti sei sentito sano? Sì, Quindi, sì. In, sì. No, è cioè, tu ritiravi bene, camminavi bene, cioè, sano no, in, ogni, sa. in ogni punto è del tuo corpo. Cioè, per me, per me, per me, la guarigione è stata istantanea, per ripeto. Istantanea è totale? È totale. Il venerdì mattina, sempre i due sacerdoti, Andrea, io e la mia famiglia, siamo ritornati da visco. Prima di ritornare da Visca abbiamo visto Sor Cornelio, Sor Cornelio un po' si è arrabbiata perché dice ma lascia questa carrozzina, lascia no? no, no, io non la lascio, non perché non credo a quello che la Madonna ha operato in me che, che Gesù ha operato in me, però cioè, ritorniamo, facciamo ripeto, poi c'era tanta confusione tanta... Perché uh, scusa, non... tu da Visca ci sei andata in carrozzina no? Sì, sì, sì, sì. No, no, no, siamo andati in carrozzina quando si è avvicinata Visca, Vista, i due sacerdoti ed ecco là un'altra testimonianza che ho avuto io con convisca veramente di, di serietà di serietà, cioè di, di, di verità, di verità, ecco perché il meggiore non è quello che, che, viene, viene, come dire, che viene, trasmesso sulle televisioni o su quello l'ho visto veramente, l'ho toccato con le mie mani perché lei poteva dire tranquillamente Cristia alzati oppure no, lo poteva evitare, c'era tanta gente, dice Cristia cammina invece no questa è stata veramente una, una, una, una testimonianza forte che io ho avuto da, da, da, da, da Vizca, perché quando i due sacerdoti ci hanno vista, vista, Cristia cammina. Cristia ieri è salito sul polvo, si è fatto tutta la montagna da solo, quindi Cristia è guarito. E lei con una tranquillità, con quel suo volto veramente eh, di, di pace, di gioia, diceva sì, sì, ma non, non vi preoccupate, ritornate a casa. Adesso è ritornate a casa e continuate a pregare, continuate a pregare. Allora là poi sono iniziati per me quel sabato e quel, quella domenica i giorni più brutti perché siamo arrivati a Cosenza poi il sabato mattina io pure a casa pure con i miei genitori io non ho detto nulla cioè, lo sapevano i miei figli appena siamo arrivati poi a casa mio figlio il piccolo e ripeto Emilio perché mi ha trovato sempre eh, accomodato sulla carrozzina, là è stata la, la cosa più bella veramente perché quando mi ho visto nel corridoio in piedi e ho detto papà, mi prendi in braccio perché io non avevo mai preso in braccio mio figlio. Quindi, era la prima volta che lui mi vedeva, e abbiamo chiamato subito i medici. Ho chiamato, nonostante era sabato, io ho chiamato il medico, il dottore. Io devo fare un controllo. No, dice ma, Cristian, tu lo sai, non è che sei, un, uh, sei, sei ingenuo, lo sai, lo sai benissimo, anche perché poi c'era questo rapporto perché io portavo avanti pure con le associazioni, con. Uh, con i malati e con, con tutti i miei amici addirittura andai in Rai col pomeriggio eh, perché il giorno dopo c'era la raccolta di Pepper Isla, quindi sono stati veramente due giorni io, i miei rapporti con gli ausili sono stati bellissimi eh, nonostante tutto perché mi davano la possibilità di, di camminare, di essere presente quindi io non ho mai avuto problematiche infatti pure questo messaggio porterò con i miei amici di malattia cioè di non vedere come dire eh, la carrozzina come una cosa invece no, per me che avevo una carrozzina automatica che avevo fatto, siamo saliti dal Papa, nel 2013 siamo andati a Roma, addirittura io con la carrozzina la, la, la Papa Francesco, quindi eh, a girare a Roma con la carrozzina, quindi piccolato per me è stato, però quei due giorni sono stati veramente due giorni difficili, perché il medico mi aveva detto, no vediamo lunedì ci sentiamo lunedì e vediamo lunedì quando richiamai il lunedì, allora il dottore ancora continuava, diceva, ma non ha senso, dice, non ha senso, perché ti devo fare questa etnografia? Cioè tu hai tutti i due, due motoneuroni, io avevo sia il primo e il secondo, poi a livello pulmare, perché avevo iniziato, ripeto, con la PEC, quindi dice: non ha senso, dice, perché mi chiedi questo? Io dicevo: no, no dottore, io la devo fare. Ma che è successo, racconti, dimmi qualcosa. Dice, no, no, io la devo fare, allora facciamo una cosa, ci vuole la prossima settimana no, io non posso aspettare ma tu gli hai detto che, ri... che camminavi no, non gliel'avevo detto ancora però quando lui mi ha detto che ah. lunedì ci no, ci vuole la prossima settimana perché poi era il 30 settembre dice no, io non posso aspettare la prossima settimana e allora dimmi, ci guardate io sono ritornato da me giuro, io cammino no, allora vieni domani mattina <ride> il giorno successivo che era di martedì, sempre io e mia moglie con il sacerdote perché abbiamo chiamato pure il sacerdote siamo andati dal policlinico, io sempre con la carrozzina. Quando sono entrato nella stanza del medico, allora io mi sono alzato, e la lui, da premettere che è senza capelli, quindi iniziava a fare così: diceva: Non è possibile, non è possibile, ma che è successo? diceva: Non è che per caso hai fatto le staminali, dice, ma Magari, cioè, se questo è il risultato, ero l'uomo ancora più felice del mondo perché potevo aiutare gli altri ma io non avevo fatto nessun tipo di sperimentazione e quindi hanno iniziato perché ho chiamato tutta l'equipe del, del neurone, del professor Quattrone, Quattrone all'epoca era anche il, eh, il presidente dei Neurologi italiani quindi eh, hanno iniziato a fare l'elettromiografia a riprendere le elettromiografie precedenti a sovrapporre quindi, diciamo, e poi si sentiva perché gli anni poi iniziavano a fare male perché poi li sentivo rispetto a prima che purtroppo l'attività muscolare andava scemando, e diceva no ci guarda qua è come se ci fosse stato qualcuno con un cancelletto è passato ed ha cancellato tutto perché non ci sono, cioè, come se la malattia infatti mia moglie diceva, pure mia moglie è farmacista no, lavorato in farmacia poi diceva ma dottore ci ma è possibile dice, "Ma guarda, dice, non, si, non si migliora con la slide dice non si migliora figuriamoci se uno guarisce, e poi chiesi, dice, allora con la peggio cosa devo fare? No, dice, allora iniziamo a fare, dice, fai una cosa, dici tu, vai a casa, fra una settimana ci rivediamo, e io nel frattempo che vado a casa cosa faccio? E fai una vita normale, il giorno dopo eh, andai dal treno Quindi nuovo. hai ricominciato anche a mangiare? Sì, sì, sì, sì, appena ritornati da Catanzaro, mi ricordo che con la sacerdote abbiamo fatto uno spaghetto, <ride> Un tipico calabrese <ride> perché non mangiamo pur non mangiando da tanto tempo tu hai cominciato a deglutire sì. a, a digerire normalmente sì sì sì, sì, sì sì sì il giorno successivo siamo andati da dal da pneumologo perché era la persona che mi teneva sempre sotto controllo a livello perché avevo pure l'assistenza domiciliare io con il pneumologo eh, già quando mi ho visto arrivare con eh, io avevo preso un pastore giusto per perché poi, come dire, era difficile no? ritornare per quell'altezza, vedere lo spazio temporale, quindi... però ero tranquillo, lui si è messo a gridare, dice no, no, no, non è possibile, io sono ateo, io sono ateo, però questo è un miracolo. Perché non è possibile. Quindi ripetiamo bene per chi ci ascolta. Il sì. dottore che sapeva bene qual era la tua condizione clinica ateo. ha detto io, io sono, sono ateo, ateo, però questo è un miracolo. miracolo. Figurati, sì. che addirittura in, quel, in quel reparto, là, in quella c'è un altro dottore che a differenza di questo è un diacono. E quindi si è messo a gridare, ci chiamate, chiamate il dottore, chiamate il dottore, dice, perché tu sei, tu sei un diacono, dammi, dammi un'aspirazione un tu di questa cosa. Figuratevi che sul referto il medico ha usato questo aggettivo qua, dice drammaticamente migliorato. Drammaticamente. Sì. drammaticamente migliorato drammaticamente migliorato non avevo mai sentito lavoro in ospedale sì. non avevo sì. mai sentito eh grazie eh perché io ho dovuto, dovuto scrivere a questo punto permettimi, meravigliosamente è, però però guarda c'è per un ateo cioè riconoscere un, certo. lui, vedere una cosa del genere è stata veramente usciamo dallo spazio ma no. No. no preghiamo per lui <ride> Eh, usciamo dall'ospedale e poi c'è cioè, tramite, cioè, venivano come dire, telefonati Io non perché avevo chiesto l'assoluto silenzio ancora. E invece poi ho scoperto che quel giorno stesso, nel primo ottobre, da, dai microfoni di Radio Maria il sacerdote di Napoli aveva mandato questa, questa testimonianza e quindi da, da padre Livio stesso fu, fu annunciato questo, questo miracolo. Quindi. E poi da lì ho iniziato il percorso inverso, perché uh, con, uh, con l'Inps, uh, per farmi, come dire, riconoscere che non ero più... Cioè mi sono autodenunciato, io addirittura dalla, dalla data della guarigione fino alla fine dell'iter burocratico che mi ha dichiarato guarito, io ho restituito i soldi pure dell'accompagnamento, della, dell perché io l'unica indennità che prendevo era l'accompagnamento. Quindi quando pure tante altre persone, oppure il legale stesso diceva, guarda, facciamo prima, finiamo con l'Iter eh, e poi restituisci perché quelli sono, noci. no, no, no, no, cioè io prendevo questi soldi perché? Perché non, non compivo gli atti quotidiani della vita. Adesso grazie a Dio li compio e quindi vanno restituiti. A maggio del 2014 arrivò la, come dire, la chiusura di tutta questa diciamo queste indagini perché poi mi hanno tolto la pelle eh, ripeto nel 2014 a maggio del 2014 sono stato dichiarato inspiegabilmente eh, guarito quindi quando siamo ritornati poi a mezzogiorno ripeto io non eh, abbiamo, è, si è diffusa la notizia all'inizio perché bisognava fare alcune precisazioni eh, però poi dopo io non ho mai ceduto alla tentazione mediatica, come ti dicevo l'altra volta, perché non, non devo vendere nulla, uh, mi piace come dire, ripeto, rispetto tutti, pure quelli che non mi credono, molti dicono che Va bene, per me non è un problema, mi dispiace per loro, non perché non credono a me, perché ripeto, io sono veramente l'ultima ruota del carro, ma perché non credono a Dio. Eh, e questo mi dispiace, quello che mi fa veramente star male, perché in questi dieci anni mi pensa che eh, è tutto difficile, no? È difficile, però, in questi dieci anni ho capito veramente che siamo molto, ma molto ma molto lontano da, da Dio E questa è tarda, quello che mi... caro Cristian. Su questo eh, affidiamo veramente, come diceva, ha sempre detto: il due di ogni mese alla fine di ogni mese. Eh, di la Madonna eh, tramite i suoi messaggi preghiamo per coloro che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio e sicuramente il Signore nel momento giusto per la loro vita toccherà i loro cuori. Noi vero, continuiamo sì, a pregare affinché manteniamo la nostra fede sì. e, e adesso vorrei far parlare la Madonna con il libro di Michele Rafini che ci ha salutato all'inizio aprendo a caso nel senso vediamo a Maria che cosa ci vuole dire. Va bene, Cristian, sei d'accordo? Perché bene. già un'ora e venti, di una diretta bellissima. E, e chiudiamo facendo parlare la Madonna che ci dice: 25 luglio 2011, cari figli, questo tempo sia voi, per voi tempo di preghiera e di silenzio. Riposate il vostro corpo e il vostro spirito, che siano nell'amore di Dio. Permettetemi, figlioli, di guidarvi, aprite i vostri cuori allo Spirito Santo, perché tutto il bene che è in voi fiorisca e fruttifichi il centuplo. Iniziate e terminate la giornata con la preghiera del cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, qui la Madonna ci parla, da, ci parla di riposare nel corpo e nello spirito e ci richiama alla preghiera, che poi è quello che il nostro centro, cioè il nostro centro. Noi tante ah, volte io voglio, voglio chiudere con una cosa, no? Perché ci tengo, forse sono abbastanza, come dire, però mi piace essere schietto e chiaro. Cioè noi mettiamo al centro il Signore, cioè noi abbiamo la croce, abbiamo Gesù, crocifisso. Basta fissare il crocifisso e abbiamo tutte le risposte. Basta Andare come dire, in chiesa abbiamo il Santissimo che lo abbandoniamo sempre, lo mettiamo, andiamo sempre alla ricerca del sensazionalismo, del, della spettacolarità. No, no, no, no, non ci dobbiamo inventare nulla. Dobbiamo pregare, ci dobbiamo veramente prostrare al Signore perché Lui ha dato la, la vita per noi e quindi noi dobbiamo solo lodarlo e ringraziarlo. Sia fatta, noi lo diciamo delle preghiere, però non so se poi riusciamo a metterlo in bravo. Sia fatta la tua volontà. Affidiamoci, fidiamoci di Dio. Solo Lui può. Solo aprendo le porte. Nella malattia, è una cosa che mi ha, mi, ha, mi ha spalancato veramente le porte. Cioè, una notte sognai Santo Giovanni Paolo II. no? E sono cresciuto io con Santo Giovanni Paolo, con tutto il rispetto per gli altri papi, però ho una, una, una, una empatia totale per Giovanni Paolo II. E una notte sognai Papa Giovanni Paolo II, il quale diceva non avere paura, spalanca queste porte, apri, quindi noi apriamo queste porte, perché la vita, la vita è breve, la vita è un soffio. quindi regaliamo questo veramente, con, a vedere gli altri, a vedere, facciamoci il uh, prossimo e pure degli altri, senza pensare, siamo legati a tante cose materiali che non servono a nulla, no? io ho 47 anni, io non ho visto mai nessuno che è andato dall'altra parte e si è portato qualcosa, quindi scrolliamoci questa cosa, no? ci litighiamo con il vicino. E quello che dici tu è veramente verissimo. io lo dico magari, qua chi ci ascolta penso che siano tutte persone di preghiera, però per chi magari è arrivato in questa diretta per l'incidenza, ecco, di fare l'esperienza, quando si è nella prova, di veramente rivolgere a Dio, ma anche una preghiera, una semplice Ave Maria, un Padre Nostro, veramente si sente già il sollievo, perché comunque anche se non ci si crede, l'anima c'è, Dio c'è, e veramente c'è il sollievo attraverso la preghiera. Attraverso la preghiera c'è lo Spirito Santo che illumina e dà la forza. Quindi veramente dobbiamo veramente eh, credere a questo e, ma e se non ci crediamo fare la prova, perché la sì. risposta c'è di figura. Il Signore è vicino a tutti noi. Il Signore è vicino a tutti noi. Cioè il Signore parla, parla ognuno di noi. Passa nelle nostre vite, siamo noi che siamo disattenti e non, non, non ci accorgiamo che passa nella nostra vita. Quindi da ogni cosa, da ogni cosa si trae sempre la, la cosa più bella che è cioè, la vita. Ci cioè, ripeto, Io ho conosciuto persone che pure con gli occhi però erano veramente con la voglia di vivere. Questa è la testimonianza, questo è il vero attaccamento alla vita. Perché solo lui può decidere il momento che c'è cioè il momento di restituirla. È così. Grazie Cristian per questo grande Grazie messaggio di speranza. E vorrei dire agli amici che ci ascoltano che noi andremo a Medjugorje a breve, andremo dal 31 eh, maggio al 4 giugno e poi dal 24 al 28 giugno per l'anniversario, quindi se qualcuno sente nel cuore la chiamata ci può contattare attraverso scrivendoci, ecco, siete, sarete i benvenuti, da qualsiasi parte d'Italia vi diamo la possibilità di raggiungerci e vivere con noi i giorni che vivremo a Medjugorje, abbiamo anche la grazia di andare al Magnificat eh, dalla Veggente Maria, quindi Insomma, una grazia nella grazia. Chi desidera può contattarci, ma caro Cristian, a parte che ripeto e lo ripeto, ti ringrazio per questa Grazie. meravigliosa testimonianza che dà veramente speranza a tutti. Vorrei concludere con te, con la preghiera, sì. che è il centro, deve essere il centro di ogni cristiano, ma non solo di ogni cristiano, di ogni uomo, perché mm. noi siamo destinati al cielo, al paradiso, come diceva Visca e come hai detto tu prima più volte qui siamo solo di passaggio quindi la vita è breve ma la vita eterna sarà veramente quella cui noi dobbiamo anelare e sarà quella che conquisteremo attraverso la vita terrena, perché come diceva Visca eh, l'inferno, il paradiso e il purgatorio iniziano già su questa terra, poi solo dopo continuano ecco. Concludiamo con una preghiera, diciamo un padre, una de un gloria insieme io e te, tu di la prima parte io dico la seconda e voi amici da casa pregate insieme a noi. lode e gloria di Dio, tutto lode e gloria di Dio. Affidiamo e consacriamo le nostre vite al sacro cuore di Gesù e al cuore immacolato di Maria. Nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Amen.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 E per intercessione della Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e tutti i santi, chiediamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente per noi tutti e per tutti i nostri cari e per tutte le persone per cui dobbiamo pregare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Caro Cristian, felicissima di averti conosciuto, felicissima di averti avuto veramente questa sera qui, non solo per me, ma veramente per tutte le persone a cui potranno aggiungere le tue parole per questa straordinaria testimonianza. Ringrazio ognuno di voi, cari amici, che ci avete seguito, perché ho visto che anche se è stata la diretta più lunga, che ho fatto fino a un'ora e mezza, ma i nostri amici ho visto, hanno continuato a seguirci e a scrivere messaggi di ringraziamento per quello che dicevi, caro Cristian, e un ringraziamento a Gesù e a Maria, assolutamente. Quindi ringrazio ognuno di voi vi chiedo cortesemente di attivare le notifiche, di condividere questa diretta perché sarà bellissimo se tante altre persone potranno ascoltarla. Grazie a tutti. Cristian, spero di conoscerti di persona. Magari ci incontriamo a Mediugori, con Michele, Vassili, che ho visto che è un tuo carissimo amico, o in Calabria, ma io spero Va di incontrarti. Va bene, grazie buonanotte a tutti. Santa notte. buonanotte grazie. a tutti. Ciao, buonanotte. ciao a tutti, grazie.